Un po' di riposo, un po' di stacco da tutto, no? ci può anche stare Tre giorni ce li ho fatti eh, alla cotorta Però ne rifaccio altri tre o quattro più o meno Perché almeno stacco una settimana da dare ai ragazzi di stacco da, da agosto Ve l'avevo detto che avrei rallentato molto ad agosto In realtà stiamo tenendo una media di due live al giorno più video Però raga fidatevi che è giusto staccare un po', è giusto ricaricare le batterie e Soprattutto è giusto che io mi, mi godi un minimo eh, le vacanze da lavoro meno quello ragazzi esatto oggi è San Lorenzo ragazzi e siamo quasi 2000 spettatori un pollicione, si va subito a scalare boys eh, tanti hanno già finito il pass, domani ragazzi uscirà ti piace Banks? O oh, la S Mosha esatto domani ragazzi uscirà il video della mia fine del pass, quindi rimanete sintonizzati sul channel domani mattina, basta che stasera non fate le ore piccole per vedere le stelle occhio perché beh raga, colpisce sicuramente me, Energetic morto io ovviamente, sono io quello che va giù e attenzione caro perché cominciamo subito male, considerate che a push a 700 eh, in questo momento non è facile perché oggi è il primo giorno di scalata tutti quanti sono troppati sarei dovuto andare in vacanza ragazzi lunedì, martedì, mercoledì perché sono giorni praticamente morti per scalare però noi siamo qua e comunque oggi ci mettiamo la faccia attenzione dobbiamo fare qualche colpetto lo spike l'ho colpito c'è Sendi ragazzi che potrei anche colpirla Grax è sempre quello che va a morire e ti prego chi non mi morirà adesso, eh, perché siamo ancora 5 squad Ciao Ancora, ciao Matteo Un bacio grande, ciao Luke Ciao Linda, benvenuti, come state raga? Tutto bene? Tutto bien? Eh? Spero di sì Sì, vicino Roma domani credo Domani credo di andare vicino Roma Ora vediamo come mi... Ma non lo so ragazzi se ci vado domani eh. Se riesco a organizzare tutto Perché mi mancano le miniature dei quattro video Se riesco a programmare tutti quanti i video per, merc... per martedì, mercoledì, giovedì e venerdì Automaticamente sono libero Perché poi domani sera registriamo eh, Il video per sabato Quindi devo ancora Organizzarmi per pubblicare Comunque contenuti quando non ci sono Sapete ragazzi il canale non lo lascio morto Quattro giorni Avrete comunque video però allora devo un attimo vedere se riesco a programmare il tutto. Spero di sì, non sarà facile. Zero Coppa, ragazzi, ma per come mi era messa, ci ha detto pure chiappe, eh. Ci ha detto pure chiappe. Bella, Matte, ciao, Shoppy. Ma guardate, raga, è uno. Grazie, Shadow Arts. Grazie per la sub. Con il bro.